Salve a tutti, eh, siamo qui oggi con Paolo Coradeghini eh, che insomma, si presenta da solo, eh, fondatore di 3D Metrica, eh, insomma, famosissimo e soprattutto eh, altamente eh, professionale e competente. Passo quindi la palla eh, a te Paolo, eh, presentati e dici chi sei, per chi ancora non ti conoscesse. Ciao Massimiliano, intanto grazie per, per avermi qui, mi fa molto piacere esserci. Io sì. sono un ingegnere, ingegnere civile, e nello specifico mi occupo, dopo varie vicissitudini che sono state legate al dissesto geologico, progettazione di interventi di mitigazione da fenomeni gravitativi, e adesso da... Quattro anni con la mia attività, il mio studio tecnico che si chiama 3 metrica, mi occupo di rilievi topografici e in particolar modo rilievi legati all'ambito ambientale, quindi ambito ancora legato al dissesto idrogeologico e in particolar modo utilizzando tecniche che restituiscono modelli tridimensionali. Quindi okay. eh, ho iniziato con la fotogrammetria e l'era fotogrammetria da drone e poi recentemente ho anche integrato il laser scanning in 3D. Ok, quindi un'attività diciamo ampio spettro per quel che riguarda proprio il, il rilievo a 360 gradi si può dire? Sì, sì, sì, assolutamente, anche perché poi integrando tecniche di rilievo 3D comunque non si può prescindere dalla topografia classica. Per cui si utilizzano stazioni totali, ricevitori satellitari, eh, si devono conoscere coordinate, sistemi di riferimento, è veramente a 360 gradi. No, un'attività anche molto interessante, secondo me. Non, non la conosco diciamo, nella, nella maniera diciamo approfondita. Però, insomma, penso che sia un'attività davvero molto, molto interessante. Sì, lo è. Poi sto tanto fuori, mi piace. Esatto. <ride> Dunque, eh, arriviamo, insomma, alla prima di queste domande che voglio farti in questa nostra eh, chiacchierata. Okay. Uh, per te, cosa sono i GIS? I GIS sono degli strumenti che permettono di analizzare un dato. Da rilevatore, da topografo, io acquisisco dei dati in campo. In alcuni casi sono già pronti, mi viene in mente un rilievo satellitare dove prendo delle coordinate di punti e quelli sono già materializzati, nel senso che sono punti che sono, esistono già poi in termini di file digitali, in altri casi devono essere elaborati i dati che acquisisco, penso a un rilievo fotogrammetrico dove prendo delle fotografie, le metto insieme delle misure e un software mi elabora un modello tridimensionale, però poi il GIS è uno strumento che mi permette di prendere questi dati, di inserirli all'interno di un GIS, non utilizzo soltanto il GIS, utilizzo anche altri strumenti, però il GIS è molto interessante interessante nel mio campo perché poi mi permette di fare delle analisi lavorando con dati territoriali che permettono di estrarre delle informazioni molto molto interessanti e poi di lavorare anche uh, nella multitemporalità per cui lavorando a volte anche in settori dove le cose cambiano mi viene richiesto di fare rilievi nel tempo avere un GIS permette di tenere sotto controllo in maniera estremamente efficace, quindi un dato che è caricato nel GIS, in un progetto GIS, è sempre pronto, aggiungerne altri, quindi vedere l'evoluzione di quello che cambia in base a quello che ho rilevato. Ok, quindi per te i GIS sono degli strumenti da eh, affiancare alla tua attività eh, lavorativa per poter produrre ulteriori informazioni che insomma o sono diciamo l'output della richiesta del committente oppure sono delle informazioni diciamo ponte uh, che puoi utilizzare per altre per altri rilievi per altre attività Ru. Sì, beh, se vuoi ti faccio un esempio abbastanza che, che può essere un po più calzante sì. e più pratico uh, io ho lavorato per prima, quando mi occupavo di progettazione, continuo a lavorare adesso in ambito di rilievo, nelle aree di distacco delle valanghe. Sì. Allora, um, tipicamente una valanga uh, si stacca quando la pendenza del versante è mediamente compresa tra i 30 e i 50 gradi, sì. in un'area che ha una curvatura particolare, quindi si, si stacca da una valle e non si stacca da un dosso, e ci sono delle aree dove l'esposizione al versante dei versanti è influisce sulla maggiore possibilità di distacco o no di una valanga. Tipicamente un versante esposto a nord ha un rischio di distacco minore di un versante esposto a sud per un discorso di insolazione. Esatto. Allora, mh, se io devo fare un rilievo in un'area di devo, devo capire, o quindi devo supportare un tecnico che deve fare un'analisi di pericolosità da valanga, eh, quello che si può fare è prendere dei dati che possono essere sia dati che ho rilevato io, quindi un'area vasta, una, un grande bacino montano mm. con l'aerofotogrammetria tipicamente che è molto vantaggiosa, oppure un dato che esiste già da qualche geoportale, che può essere un DTM, anche un DTM con una risoluzione 5x5 metri va già bene, e, e quindi con gli strumenti di geoprocessing di un GIS hai praticamente in maniera eh, immediata, veramente velocissima, la possibilità di sapere quali sono le aree che hanno una pendenza compresa tra 30 e 50 gradi, quali sono quelle che hanno una curvatura compresa all'interno di un range che ti permette di identificarle come pericolose, e quelle che sono um, a un'esposizione più pericolosa di altre. filtrando questi dati è immediato che ti vengano fuori degli spot che sono le aree che in quel sito hanno una maggiore pericolosità di valanga a quel punto hai già uno strumento se l'hai fatto ad esempio su un dtm di geoportale che ti permette di andare in campo e di fare ad esempio un rilievo di maggior dettaglio su quelle aree perché magari lì ci fai poi la progettazione di interventi di difesa e con un gis questo è veramente una cosa velocissima però estremamente efficace sì quindi praticamente tu riesci si può dire andare a colpo sicuro in questo, eh sì, in questo modo a ottimizzare quello che è il tuo flusso di lavoro e riuscire quindi a, a portare tra virgolette a casa il risultato in maniera abbastanza efficiente e, a, e rapida e, e, que dici? e queste cose ti interrompo scusa massimiliano uh, queste cose le puoi fare solo con un GIS, perché eh, tecnici come me lavorano tanto anche con altri strumenti, ad esempio i CAD, però Mi hai anche capire... ah, okay, chiesto la allora domanda. Ti... ti avrei chiesto no. appunto, senza il GIS, questa cosa come l'avresti fatta? <ride> eh, sarebbe stato… si fa, no? Perché poi si fa tutto, ma sarebbe stata una, una roba molto lunga. Ad esempio, avrei dovuto eh, trovare intanto un, un database cartografico che fosse eh, a curve di livello, mm. possibilmente 3D. E lì cosa dovrei fare? Dovrei tirare delle sezioni e quindi capire, eh, fare un'analisi delle pendenze sulle curve di livello sezione per sezione, magari su aree molto vaste, avrei dedicato un sacco di tempo a cercare di capire quali erano gli intervalli da 30-50 gradi, solo per prendere in considerazione le pendenze. E con un GIS questo è immediato. E il CAD, questo non ti permette di fare. Il CAD, quindi esatto. strumenti di questo disegno, di questo tipo, non ti permette assolutamente di farlo con questa efficacia. Quindi, sottolineiamo, il CAD determinate cose non, lo, non, non le permette. Diciamo. No, no, no, assolutamente, ma è <ride> pensato anche per altre cose. Esatto. A volte esatto. c'è confusione, ma è, è proprio... Sono cose diverse, ok. E appunto la domanda successiva è proprio insomma riferita ai eh, tuoi colleghi, o comunque. Eh, insomma, tu che percezione hai eh, come gli altri professionisti si approcciano o capiscono cos'è un gis o quello che è il mondo, il mondo GIS, in base a quella che è la tua esperienza? Um... Purtroppo, eh, devo dire purtroppo, nel mio campo uh, quello della topografia, anche se sembra un po' strano, c'è ancora un po' di distacco e di scollamento rispetto agli strumenti e ai software GIS. Uh, mi sono interrogato un po' anche su questo, su questo aspetto. A volte mi confronto con, con professionisti, con colleghi che non li conoscono molto bene i GIS. Oh, ti premetto, io non sono un grande esperto di GIS, però so che se devo fare un dato, se devo fare un'analisi, la faccio lì dentro e so gli strumenti che mi servono per portare a casa il risultato. Altri proprio uh, li tengono molto lontani, quasi come se ne avessero paura. Il, um, il motivo può essere, secondo me, legato a due aspetti. Uno che è quello legato alle coordinate dei sistemi di riferimento, che è un mondo che per un topografo dovrebbe essere l'ABC, però io mi rendo conto che non lo è, non, non lo è ancora yes. per tanti. È un mondo sicuramente complesso, è un mondo che ti porta, che se non lo conosci bene non sai cosa c'è dietro, ti porta a fare degli errori che possono essere anche importanti, cioè sbagliare di un metro per un topografo vuol dire prendere proprio le mele per le pere, e quindi sono, non, è, non è ammissibile. Quindi non conoscere tanto gli, gli sistemi di riferimento, uh, questo un po', tiene lontano da uno strumento GIS, perché alla fine la base di un GIS comunque è partire da un dato che è in un posto, che è il sistema di riferimento e i punti che tu gli vai a interrogare hanno determinate coordinate. Esatto. L'altro aspetto, secondo me, è legato anche a tanta pratica topografica che deriva uh, dagli anni passati, legati alle stazioni totali e legati spesso a attività che non... Uh, Secondo me un rilievo deve essere sempre georeferenziato, però in tanti casi non se ne Perché sentiva la necessità. Ah, eh, una notizia che non mi aspettavo. Secondo me un rilievo deve essere sempre georeferenziato. No, questo assolutamente, ma non, non credevo che c'era la, la possibilità che qualcuno possa fare un rilievo non georeferenziato. Vabbè, ah è abbastanza comune, tu prendi la stazione totale e dici qual è il sistema di riferimento? Non lo so, sistema locale, la stazione diventa il punto 000 e da lì tutte le coordinate seguono di conseguenza. È chiaro, la georeferenziazione esiste sempre, ma è in un sistema locale. Esatto. Nel momento in cui sei in un sistema locale, tutto quello che sono uh, le proiezioni, gli sodi, tutto quanto salta sì. per aria, <ride> perché magari ti serve a uh, fare una progettazione di una progettazione edilizia, quindi una, una piccola, un piccolo rilievo e quindi magari ti interessa sapere come è messo quell'edificio rispetto magari al, allo spigo dell'edificio vicino o okay. al bordo della strada. Quindi sei in un locale. Il fatto di aver lavorato tanto in locale e, e il fatto che tanti lavori nel locale forse tiene un po' lontani dall'ambito GIS. Posto che poi ci sono tanti altri professionisti che utilizzano gli GIS in maniera molto massiva e paradossalmente l'ho visto più utilizzare um, da tecnici che ricevono un rilievo piuttosto che da tecnici che fanno un rilievo. che Poi magari si devono scornare con eh, le problematiche legate proprio al sistema di riferimento e quindi devono cercare di capire come inserire in un progetto GIS il rilievo che hanno ricevuto. Però uh, nel mio campo, nel campo della topografia, dei professionisti che lavorano in questo settore, uh, purtroppo, perché mi viene da dire, purtroppo c'è ancora un po' di distanza. Ok, quindi insomma la distanza che tu percepisci e che vedi è legata alla misconoscenza di determinate tecniche di georeferenziazione, si potrebbe dire. Anche in parte sì, e Al si è sempre fatto così e quindi non, non mi interessa dover già riferire una, un rilievo. Adesso uh, mi viene da dire che ci sono dei laser scanner che adesso si sta utilizzando molto il laser scanning 3D nel, nel rilievo. E Anche il laser scanning 3D è, un, è uno strumento che sta dove lo metti, ma se non gli dici poi dopo a che cosa agganciarsi, lui non sa quali sono i punti di coordinata nota. Per cui il suo rilievo è un rilievo teoricamente locale. E quindi eh, eh, vai in campo, ah, lanci l'acquisizione e questo fa tutta la sua acquisizione, ma poi dopo gli devi dare il sistema di riferimento. Non è così banale utilizzare il coordinate di sistema di riferimento e quindi per questo che forse secondo me tanti uh, stanno un po' lontani dal GIS. O forse anche perché... Uh, non conoscono in dettaglio le potenzialità che uno strumento GIS potrebbe dare davvero la multitemporalità per, secondo me è potentissima sì insomma la multitemporalità ma soprattutto la possibilità di eh, estrarre dati da altri dati perché esatto. tu puoi elaborarti ti puoi elaborare ecco faccio l'esempio prima del, del DTM il DTM è un dato però dal DTM puoi tirare fuori curve di livello pendenze esposizione dei versanti Uh, poi appunto la curvatura, quindi la, la rudeness eh, come si dice Assolutamente. Insomma, eh, però stai sempre lavorando sullo stesso dato e ne hai di fuori almeno 4-5 insomma ne ho elencati che ti tornano sicuramente utili in quella che è la tua attività lavorativa e, ma an sì. eh, anche banalmente se tu dovessi scaricare mi è capitato di scaricare dei, dei, dei dati da dei geoportali magari tu sei in una zona che è all'intersezione tra 4 DTM tu prendi 4 fogli diversi Bene, un GIS, porti dentro, unisci e, e, e, hai il, e, e, e hai risolto il problema, altrimenti devi fai le curve di livello per uno, poi per l'altro, poi per il quarto, poi le unisci, e vabbè, è un po', un po' più complicato. È veramente una strada che ti permette di essere molto efficace, quella del GIS. Ok, quindi, insomma, sono sicuramente anche per te dei tool uh, di supporto e abilitativi a quelle che sono le, le attività che porti in campo tu, insomma, quotidianamente assolutamente è una, è diciamo che questo dei, dei tool di supporto abilitativi è un filone che sta venendo fuori pian, piano piano che eh, insomma, in altre situazioni pure eh, è venuto fuori che appunto questo era il, diciamo, il, lo scopo barra il motivo o una delle, delle motivazioni per cui insomma, le persone erano portate a utilizzare questo tipo di strumenti e, assolutamente sì. Alla fine quello che, quello che ti efficienta il lavoro, credo che esatto. sia uno strumento vincente quindi si tratta di trovare uh, lo strumento che fa per te, i tool i plugin, uh, quelli che, che, che servono per il tuo lavoro e utilizzarli Sì, no, Adesso no poi... sì. soprattutto quello che hai detto eh, relativo a quello che serve appunto per il tuo lavoro perché l'ambito GIS ha 10.000 strumenti 10.000 tool, 10.000 algoritmi è impensabile conoscerli tutti quanti, tu insomma ti, spe ti specializzi in base a quello che è quello che ti serve, come dicevi, quel tipo di, di software, quel tipo di, di plugin, quel tipo di algoritmo. E, Assolutamente. Insomma, è giusto che sia così. Assolutamente. Paolo, ti, ti ringrazio tanto per aver preso parte a questa intervista e ovviamente eh, nella descrizione verranno pubblicati i tuoi, i tuoi canali social, che insomma, ricordacene un po' quali sono. Al mio riferimento online, quello da cui poi si arriva tutto il resto, è il blog www.tradimetrica.it, poi da lì si accede al canale YouTube, al canale Telegram, al, al podcast, ai, canali, ai profili social network, però tradimetrica.it è il punto da, da cui poi si arriva dappertutto. Quindi diciamo il punto d'accesso sì. al tuo universo, diciamo così, sì, è, diciamo così. è 3Dmetrica. Esatto, 3Dmetrica.it. Va benissimo, inserirò insomma, tutti i dati all'interno della descrizione. Ti ringrazio ancora per aver preso parte a questa intervista e alla, alla prossima. Allora. Va bene. Grazie a te Massimiliano, è stato un piacere, alla prossima. Grazie.